Qualche minuto iniziamo, visto che sta entrando ancora qualcuno, magari temporeggiamo, ma proprio qualche istante e, e poi iniziamo. E io vi, vi do due note tecniche prima di iniziare: facciamo delle riprese e delle fotografie. Per, se qualcuno, per la propria privacy, non volesse essere ripreso o fotografato, se lo comunica, non è un problema, insomma. E viceversa, ecco, vi, ho, vi ho avvisato, quindi ho assolto ai doveri. Della privacy. Dopodiché, invece, la cosa più interessante secondo me è che tutte, non solo questa registrazione audio-video, ma tutte le registrazioni audio-video degli eventi del Circolo Silvio Pellico sono disponibili sempre e comunque quando volete andando sul sito internet del Circolo Silvio Pellico. Andate su internet, per chi è dotato insomma, della connessione, scrive Circolo Silvio Pellico Imola. E Nel sito ci sono tutti i video, tutte le foto, e in particolare insomma, chi si fosse perso le conferenze del professor San Giorgi se le può rivedere. Eh, allora questa sera, siccome io no, ho il piacere di avere un mio carissimo amico di, di, di infanzia eh, che, eh, qua con me, che insomma, la coincidenza vuole che sia anche il figlio del professor San Giorgi, eh, ho deciso che, eh, visto che... Il dottore lo conoscete tutti, insomma, per, per le sue competenze, ci ha già intrattenuto in due serate. Allora io questa volta vi voglio fare presentare il professore dal punto di vista umano di chi, insomma, eh, lo conosce da 30, 38 anni. mezzo. e <ride> Detto questo vi auguro una buona serata <ride> e, e grazie di essere venuti al circonoscoglio <ride> medico. <periodo. ride> <ride> <ride> Ringraziamo <ride> Bravo, eh, posso dire che il video della precedente lezione è già su internet, e io che non ho potuto presenziare, me lo sono già visto online. Eh, questa sera parliamo della storia della vita, è un argomento che questo è molto affascinante, che soprattutto è caro molto il professor Dottor Domenico Sanziali Cedini, non c'è più laureato laureato collo di scienze naturali in farmacia all'Università di Bologna, già professore ordinario di scienze naturali, chimica e geografia, attualmente qualificatore di concorso per titoli di esami, titolare della farmacia San Leopoldo di Savignano sul su Grazie a tutti voi, buona serata. Buonasera a tutti. L'argomento che noi questa sera trattiamo è vasto, non è facile poter inserirlo in un'ora e di conversazione, comunque farò del mio meglio. Intanto la vita, noi siamo tutti esseri viventi. Siamo una delle specie, perché attualmente degli uomini sulla Terra c'è una specie sola, Homo sapiens sapiens, con delle razze, di circa 1.700.000 specie viventi sulla Terra, tra piante e animali, di cui gli insetti da soli fanno circa 900.000 specie, quindi sono più le specie degli insetti da soli di tutte le altre specie di viventi sulla Terra. Per dire la potenza della classe. Delle specie che sono rimaste 1.700.000, 800.000, su circa 250 milioni di specie esistite, e le altre sono scomparse, quelle che si chiamano le specie paleontologiche: tantissime, anche di uomini, eh? La vita è un fenomeno di una estrema complessità, la massima complessità conosciuta nell'universo. E per poter realizzarsi questo fenomeno ha bisogno di caratteristiche particolari. Però tenete presente che nel sistema solare l'unico pianeta che ospita la vita è la Terra. Quindi su nove pianeti ce n'è ma ora vi ho detto l'altra volta, faccio parte della galassia che ha circa 100 miliardi di stelle. Facendo anche un calcolo approssimato per difetto, solo nella galassia dove siamo noi, dovrebbero esserci circa 10 milioni di pianeti con le caratteristiche della Terra. Solo nella galassia, poi ci sono miliardi di galassie. Quindi la vita senz'altro non è un fenomeno quasi certamente non è un fenomeno solo del pianeta Terra è un fenomeno cosmico date le condizioni date il tempo prima o tanto il fenomeno compare Beh, intanto vediamo istante perché proprio solo la Terra ha i viventi Beh, intanto la Terra gira attorno al un pianeta un, un, una stella, lo sapete la distanza è di 100 49,5 milioni di chilometri, né troppo vicina, né troppo lontana. Guai se avvicinasse, se avvicinasse troppo alla stella, superficie già 6.000 gradi sopra, eh? Guai se si allontanasse. Pensate che i pianeti più vicini, Mercurio e Venere, vanno su 400 gradi, sopra zero. Gli ultimi, Nettuno e Plutone, a oltre meno 200 gradi sotto zero. Quindi voi capite che bisogna stare a una distanza ottimale dalla stella ottimale. Poi, la Terra c'è un modo di rotazione. 23 ore 56 minuti 4 secondi ci mette a fare un giro. Per fortuna. Se ci mettesse, supponiamo, 100 ore, avremmo circa 50 ore di dì e 50 ore di notte, più o meno. Venrebbero a stire durante il lì e durante la notte non viene più freddo quindi anche la velocità di rotazione incide d'accordo? la massa C'è chi dice ma peccato che la Terra non sia grande il doppio di superficie eh? ma se la Terra fosse grande il doppio avrebbe una massa maggiore del doppio perché per una superficie che aumenta del doppio la massa interna aumenta di più del doppio perché altrimenti quindi ne faremo schiacciati sulla Terra, in poche parole. Quando i telescopi andavano sulla Luna, saltellavano sulla Luna, avevano una massa un sesto di quella della Terra. Anche la massa incide per la struttura di rete. E poi ci vuole un composto fondamentale, senza il quale è impossibile parlare di vita, che si chiama acqua, liquida. Noi del ghiaccio, del vapore, non sappiamo cosa farci a livello biochimico. Dentro abbiamo l'acqua liquida, in media sul 60 65%, 70%. Dipende se un bambino o un vecchio, un uomo o una donna. Il bambino è quello più idratato, il vecchio è quello più disidratato. Poi la donna ha meno acqua dell'uomo, perché il grasso ha meno acqua del muscolo. In ogni caso c'è l'acqua, nelle reazioni chimiche che abbiamo dentro di noi delle cellule tutto viene nel mezzo acquatico l'acqua è essenziale e la superficie della terra è ricoperta dai sette decimi di acqua due parole, ma quest'acqua da dove verrà? c'è chi ha detto che l'hanno portata le comete perché c'hanno una testa di ghiaccio amici quante comete ci vogliono? La cometa ha un diametro di 2-3 km. Quante comete vuole cade sulla Terra per fare tutta l'acqua che è in oceano Poi sono riusciti a atterrare sulla cometa e ho visto che l'acqua di questa cometa non è l'acqua della nostra, è acqua pesante. Invece di avere l'idrogeno, H2O ha H2O ma con deuterio, che è un isotopo di idrogeno, e quindi ha una massa maggiore. Quindi, non deriva quasi certamente tutta dalle meteore, dalle comete, derivano dai fenomeni vulcanici che sono stati intensissimi nella Terra quando comincia la nostra avventura planetaria sui 4,5 miliardi di anni fa e era una massa fusa calda di lava a circa 1200 gradi in superficie è un momento abbiologico. La vita a 1200 gradi non può formarsi di sicuro. Poi, come tutti i corpi che si raffreddano, piano piano ha cominciato il raffreddamento: dove? Sulla superficie esterna, che ha cominciato a consolidarsi, data quella che si chiama la crosta terrestre, non è mica molto spessa, sapete? Sotto c'è la stenosfera e via via i tratti più caldi andiamo sui 4.500 gradi di temperatura nel nife, nickel ferro il centro della terra ma in superficie esterna eh, abbiamo una temperatura accettabile per la vita come è successo è che nel primo mezzo miliardo di anni la terra va fatta in condizioni impossibili per la vita quando la temperatura è scesa sotto i 100 gradi l'acqua Porta portando liquido evapora subito, va nell'atmosfera dalle nuvole, che sono goccioline di acqua, riprecipita tu comincia il ciclo dell'acqua che provvede anche lui a raffreddare il pianeta, eh? Perché l'evaporazione raffredda in poche parole: un po' alla volta si sono formati dei bacini di acqua calda, diciamo più o meno tiepida. E' in questo ambiente di acqua tiepida, secondo Opalin, un biologo russo che praticamente viene accettato oggi, che è cominciato il fenomeno. Ma cosa è successo? Noi partiamo dalle sostanze inorganiche, acqua, sali, idrogeno, azoto, tutte sostanze inorganiche. Non siamo nell'organico. Siccome la vita è formata da sostanze organiche soprattutto, questo passaggio è essenziale. Ci vogliono le sostanze organiche che poi combinandosi in un certo modo formano il vivente, la cellula. Se no non va. Come è stato possibile passare dalle sostanze inorganiche alle sostanze organiche? C'è quindi una generazione, se vogliamo, da materia non vivente che ha dato la materia vivente. Oggi questo è impossibile. Con l'ossigeno dell'aria che ossida tutto, il fenomeno che adesso vi spiego non poteva verificarsi. Allora, ma nell'aria allora non c'era odore. non c'era ossigeno, quello che c'è adesso che ci fa vivere. Vedremo da dove salta fuori. E allora cosa è ancora successo? Negli anni 30 un biochimico americano, Stanley Müller, ha fatto un esperimento classico. Ve lo dico in due parole. Ha preso un pallone di vetro, ci ha messo dentro dell'acqua, poi il pallone aveva una specie di, diciamo, canarina di vetro, che portava in un altro palloncino, dove c'era una scarica elettrica. E lì ha fatto arrivare ammoniaca, Metano, idrogeno, l'acqua, pensateci, sì. ammoniaca, nh 3 metano, CH4, idrogeno, acqua, ci sono dei quattro atomi tipici delle molecole organiche. Poi, questo acqueo, l'acqua calda, scendeva, andava in una specie di serpentina dove si raffreddava e ritornava nel palone dell'acqua. E sotto il palone aveva messo un serpentino. Una fiamma. Guai se non avesse fatto il raffreddamento, scoppiava tutto a un certo punto, no? Così si raffreddava e il sistema poteva andare avanti. Manda avanti tutto questo sistema per circa una settimana. Poi stacca tutto e va a fare l'esame chimico dell'acqua del pallone. Cosa trova? Trova pezzi di aminoacidi, pezzi di zuccheri semplici, Ah, qui si fa parte di sostanze organiche allora. Quindi lui partendo da scariche elettriche, componenti essenziali che si pensa fossero presenti nell'atmosfera primitiva, ha ottenuto sostanze organiche. Queste sarebbero cadute con le piogge sulle rocce ancora calde. Gli aminoacidi ti sarebbero combinati, perché il legame tra gli aminoacidi che fanno le proteine è un legame anidritico che perde acqua il carbossile si combina con l'aminico perde acqua dal legame regame carboaminico. In poche parole si cominciavano a legare tra loro le molecole organiche e con le piogge di lavanda delle rocce scendevano al mare. Scendevano delle zone d'acqua, perché se fossero rimaste sulla roccia senza l'acqua non poteva avere niente. Andavano nel mare. Un po' alla volta il mare diventa un specie di brodo tiepido di sostanze organiche. Il prodotto oceanico. A questo punto siamo alle sostanze organiche, dobbiamo passare alla materia vivente. Il salto è enorme. Le sostanze organiche sono a base di carbonio. Carbonio è un atomo, un elemento del sesto gruppo che ha quattro elettroni sul guscio esterno. Per raggiungere la configurazione del, del, dell'ottetto del gas nobile che lo segue, il neon, deve fare quattro legami. Dopo, combinandone a quattro elettroni più 4 fa l'ottetto stabile del gas. Fa quattro legami. Li può fare con carbonio ancora, con l'idrogeno. Fa delle vere e propri grattacieli di sostanze organiche su base carboniosa. A livello di monosaccaridi, glucosi, glicerine, acidi grassi, aminoacidi sono solubili in acqua perché c'è un altro elemento che può fare questa serie qui è il silicio pure lui con quattro elettroni sul gusto esterno ma i silicati che sono pure complessi nell'organico sono insolubili in acqua quindi non va bene il silicio per fare l'impalcatura della materia vivente il carbonio sì. tanto che noi siamo un'espressione della chimica del carbonio noi a questo punto noi non abbiamo mai ottenuto da sostanze organiche materia vivente, mai e tutti gli esperimenti che fanno giocano su cellule già viventi o su pezzi di cellule viventi, non su sostanze non viventi. Quindi, questo passaggio, qui, se vogliamo, non l'ha mai dimostrato nessuno, né possiamo avere anche gli strumenti per dimostrarlo. Un passaggio che si verifica grosso modo sui 3,5 miliardi di anni fa. Cosa ci può essere rimasto di queste prime macromolecole viventi? Nulla. Non c'erano russi, non c'erano scheletri, e cosa ci rimane. Quindi noi, di questo passaggio qui decisivo, supponiamo che si sia verificato, ma non abbiamo nessun elemento certo per poterlo dire. Che il fenomeno si potesse verificare, non c'è dubbio, siamo qui a dimostrare che va, ma come esattamente ha potuto verificarsi sono ipotesi di laboratorio, d'accordo? Dovete sapere che le proteine sono fondamentali per noi, eh? la nostra impascatura cellulare è su base proteica. Cosa fanno? Tendono ad aggregarsi tra di loro con dei giochi di legami elettrici, dando quelli che si chiamano i coacerrati sono delle specie di gocce, se vogliamo chiamarli di proteine le quali si circondano anche di acqua sono strutture che sembra abbiano preceduto le prime strutture viventi non pensate alle cellule le cellule sono già molto complesse stiamo parlando di macromolecole che cosa dovevano avere per essere viventi sapevo utilizzare energia? perché se no non si va avanti senza energia, sapere riprodursi e trasmettere le loro caratteristiche ai discendenti, cioè avere le caratteristiche di base della vita. Oggi noi abbiamo delle strutture che sono al limite tra i viventi e i non viventi, sono i virus, non sono cellule, molto più piccole delle cellule, non si vedono col microscopio ottico, ci vuole l'elettronico. Questi virus che ci danno anche delle malattie serie eh? sono macromolecole o di dna o rna vedremo cosa vogliono dire 5 da una guaita progettica che possono vivere solo dentro le cellule viventi se non trovano cellule viventi cristallizzano 100 anni, 200 anni, 300 anni le possono farli aspettare siamo al limite perché il vivente deve consumare continuamente energia per andare avanti la cristallizzazione del virus parla che siamo al limite però c'è un nucleotide il DNA, un polinucleotide e c'è anche la capacità di riprodursi dentro alla cellula ospite quindi se vogliamo è la forma più semplice di vivente ora presente sulla terra che è molto più semplice delle forme unicellulari, protozoi, protofiti quelle sono già certe mi pare. A questo punto comincia tutta l'avventura della vita. Cioè cosa succede? Che queste strutture, a forza di tentativi, o in particolare la comparsa della vita a livello di macromolecole funzionanti, è un evento rarissimo, quasi impossibile, ma non impossibile. Differenza tra quasi impossibile e non impossibile. Perché? Perché quanto è quasi impossibile, se voi fate moltissimi tentativi contemporaneamente su tutte le superfici delle acque degli oceani, immaginate quanti tentativi ci sono, con tutto il tempo che volete voi, se l'evento è possibile. Quando l'evento è impossibile: i tentativi che potete fare fateli quelli che volete non verrà mai fuori per forza quindi la vita è stato un sviluppo di estrema complessità possibile cosa è successo? è successo che tutta la storia si svolge nell'acqua e ci rimane molto sapete perché salta fuori più o meno sui 570 600 milioni di anni fa la vita dall'acqua, quindi cosa ha passato lì? Quasi 3 miliardi di anni nell'acqua? Beh, come mai ti ha aspettato tanto a saltare fuori dall'acqua? Non poteva saltare fuori prima. Non poteva. Perché? I primi viventi, a livello macromolecolare, avevano bisogno di energia. Da dove la pigliavano questa energia? ricavandola dalle sostanze organiche del brodo da cui loro stessi si erano formati quindi loro facevano delle respirazioni senza ossigeno ricavando l'energia delle sostanze organiche del brodo quelle che si chiamano fermentazioni anche oggi ci sono dei viventi che ricavano l'energia delle sostanze organiche senza bisogno di ossigeno pensate alla fermentazione alcolica del vino la lattica dello yogurt Materi, funghi, sono i grado di farla. Quindi il materiale organico di partenza per costruire le sostanze organiche della iniziale materia vivente è stato ottenuto per fermentazione delle sostanze organiche stesse del brodo. Fare sostanze organiche organizzate significa andare incontro alla regola generale dell'aumento di entropia dell'universo. Per andare incontro come noi tutti adesso stiamo andando contro questa legge, bisogna fornire energia dall'esterno, se no non si va avanti. Quando uno muore, smette di fornire energia dall'esterno, sapete come va a finire. Cioè va verso l'aumento di entropia, disordine dell'universo. Noi creiamo l'ordine, andiamo contro questa regola, dobbiamo fornire energia. Quindi i primi viventi avevano bisogno di energia che ricavavano dalle fermentazioni, le sostanze organiche del brodo, solo che c'è un particolare, che i diritti cominciarono a crescere di numero, che la vita quando parte non scherza mica. E allora cosa succede? Che le sostanze organiche del brodo cominciarono a scarseggiare, a esaurirsi Il fenomeno evolutivo doveva trovare qualcosa per avere energia non più dal brodo, ma da chi? viventi per andare avanti il sole ecco allora un salto si passa dalle fermentazioni vere e proprie alla quella che si chiama fotosintesi cronofiliana i primi viventi cellulari dopo centinaia di milioni di anni di fermentazioni con quelle che noi chiameremo alghe cominciano a fare la fotosintesi qui cambia la vicenda perché questa volta la luce è quella che dà l'energia e la stella che la finché ne volete voi e con questa fa le loro sostanze organiche ci vivono sopra. quindi però c'è un particolare che guardando lo schema non vi sto a scendere della fotosintesi si vede che la fotosintesi parte dall'acqua e dall'ide carbonica produce le sostanze organiche glucosio più o 2 ossigeno molecolare biatomico che era sconosciuto allora i fenomeni vulcanici non buttano mai fuori O2 si combina solfati, nitrati, carbonati non è libero questo O2 messo nell'acqua perché siamo nell'acqua arricchì l'acqua di ossigeno poi per la regola delle fasi una parte di questo passa nell'aria. quindi cominciano a arricchire piano piano L'atmosfera di O2, voi direte, ma questo cosa porta? Un fatto fondamentale. Arrivavano i raggi ultravioletti, i famosi raggi ultravioletti, letali per la vita. Piccoli strati di acqua li trattengono, quindi la vita sotto poteva crescere come voleva lei, ma fuori no. Solo che con la produzione di ossigeno dalla fotosintesi, l'O2, colpito nell'aria. Dai raggi ultravioletti passa allo tropico O3, che si chiama ozono. E questo ozono sale nell'atmosfera, a formare quella che oggi chiamiamo la stratosfera, sui 25-30 km e trattiene quasi tutti i raggi ultravioletti che vengono dal Sole. A questo punto, con l'ozonosfera che tratteneva i raggi ultravioletti, i viventi potevano cominciare piano piano a pensare di uscire dall'acqua quindi noi ci siamo creati un ambiente da soli L'ambiente l'ossigeno che avete qui è il 21% in volume, viene dalle piante dalla fotosintesi ce lo siamo creati noi non ce l'ha dato i vulcani chiaro? a questo punto siccome voi sapete che la natura fa tutti i tentativi possibili e immaginabili per sviluppare la vita eh? c'è un ambiente da colonizzare le terre erano colonizzabili ed ecco loro che i viventi dal mare, dalle acque cominciano a cercare di uscire fuori dall'acqua sono rimasti anche adesso nell'acqua eh? quando i pesci respirano con le branchie, prendono l'ossigeno sotto nell'acqua, d'accordo? cosa succede? qui comincia, siamo in isferiera paleozoica andiamo un pochino cioè questa nelle allora. acque. Siamo all'inizio dell'era paleofonica siamo a circa, grosso modo, sui 550 milioni di anni fa, d'accordo? Qui l'ambiente è già favorevole per poter cominciare a pensare a saltare fuori. La era paleofonica, quindi in vari periodi, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Terminiano, Capolino, Permiano, vedete? Sono i vari periodi. Cosa succede? Che mentre prima dell'acqua, C'erano tutti gli invertebrati acquatici, pensate, veduce, eh, coralli, eh, vermi acquatici, tutte forme di invertebrati dell'acqua, crostacei, d'accordo, e chinodermi, di mare, eccetera, siamo prima del campionato. Con l'inizio dell'era, questa si chiama l'era paleozoica o primaria, paleozo, animali letti vorrebbe dire. Eh? In pratica cosa succede? che qui già nel diciamo, Siriano, siamo già entrati nel paleoporo, compaiono le prime forme di vita. E quali saranno? Intanto per quanto riguarda i, gli animali, i, gli artropodi, attualmente sono gli insetti, i ragni i crostacei, i miriapodi, ci precedono loro, eh? come ci precedono anche nel volo. I primi viventi che volano sono gli insetti, non noi. Accordati. Poi cosa succede? Poi abbiamo dei primitivi erpropri, gli scorpioni, questi sono erpropri, d'accordo? poi avete anche che cominciano a comparire per le piante cosa saltano fuori dalle alghe verdi, i primi muschi. Quindi questi venivano direttamente dalle alghe verdi. Poi ancora, e qui cominciano a comparire i primi animali che hanno la corda. No, che hanno la corda i famosi cordati noi siamo cordati eh? cosa succede? Cos'hanno questi cordati? C hanno un asse dorsale elastico che è praticamente è prelude dopo alla colonna vertebrale i cefalo cordati gli urocordati non hanno vertebre però qui cominciano a comparire anche i primi pesci cartilagini con le vertebre cartilagine. Oggi ci sono. I squali, razze, torpedini, sono cartilagini di quelli, dì, eh? I pesci cartilagini figliano i primi pesci ossei, con struttura ossea questa volta. Prima con bocca circolare, i ostracodermi. Poi con le mandibole vere e proprie mascelle feroci, i placodermi. Sono i primi pesci. Veri propri sulla terra, pesci ossei. Il demoniano, adesso a questo punto, mentre gli invertebrati erano già usciti prima, per ora i vertebrati, diciamo i cordati, stanno ancora nell'acqua. Quando saltano fuori, nel demoniano, i primi pesci ossi figliano di anfibi. Gli anfibi sono primi vertebrati con la colonna vertebrale. Mischi, dice la parola anfibio, un po' nell'acqua, un po' fuori. Sono i primi vertebrati terrestri. Anche oggi gli attuali anfibi conducono una vita anfibia. Molti hanno la metamorfosi, il famoso girino delle rane che respira con le bracche Poi l'adulto va con i polmoni e con la respirazione della pelle. Però ha sempre bisogno di stare vicino all'acqua. Avete notato che l'anfibio non abbandona mai l'acqua. Perché? perché respirando soprattutto con la pelle la vuole umida, e peneduta, la pelle della rana e quindi ha bisogno di stare vicino all'acqua tra l'altro questi animali qui, gli anfibi, hanno una fecondazione esterna non interna cioè non è che il maschio introduce le sue cellule sessuali dentro il corpo della femmina nelle linee genitali, no la, la, la rana si ferma nell'acqua, due dita d'acqua il maschio le salta sopra fa colare le sue cellule sessuali dell'acqua, lì avviene la fecondazione con le cellule sessuali della femmina fecondazione esterna e le uova degli anfibi sono gelatinose hanno una guaina gelatinosa non le possono depositare nella terra stanno nell'acqua quindi vive nell'acqua ha la metamorfosi dell'acqua e solo per un certo periodo salta fuori quasi tutti certi anfibi rimangono sempre nell'acqua i protei delle grotte carsiche stanno sempre nell'acqua certi anfibi rimangono le branche per tutta la vita come i protei quindi, però l'anfibio che voi conoscete più comune la rana quella c'è la sua metamorfosi dopodiché diventa l'adulto eh? questo si riproduce vicino all'acqua dell'acqua stagnante dopodiché le uova si sviluppano lì e danno i girini e di cui la rana chiaro? quindi l'anfibio è un animale alfibio come dice la parola che sta in tutti e due gli antichi non è riuscito e non riuscirà mai a cavarsi completamente dall'acqua poi avete le feci ecco qui i muschi finono le prime feci con le feci si esce dalla sudditanza perché il muschio è legato all'acqua nel ciclo certo biologico suo si esce dalla sudditanza dell'acqua e si comincia a avere cioè, sono delle foreste di feci d'accordo? quindi cominciano a avere vere piante terrestri, le feci nel carbonifero i nostri amici anfibi hanno una, fanno una bella trovata figli all'antimo dei più potenti gruppi di classi di viventi sulla terra i rettili nascono qui nel carbonifero cosa hanno questi rettili? da ora in avanti mai più bracchi, sempre polmoni se stanno anche nell'acqua non c'è problema polmoni coccodrilli, quelli che volete voi, tartarughe respirano l'aria, mai l'acqua poi c'è un altro particolare siccome tendono a stare anche fuori dall'acqua molti, non hanno più la pelle nuda siccome i polmoni fanno abbastanza bene hanno la pelle completa di squame squame corte, squame ossa. e poi fanno le uova vitelline cioè uova con il cuscio esterno e quindi l'animale depone le uova nella terra questa volta, non come la rana che le impone l'acqua, nell uova nella terra, fecondazione interna questa volta, non esterna come gli affidi, la femmina riceve nelle sue vie genitali le cellule stermatiche del maschio, quindi la comincia qui la fecondazione interna che sarà di, oh quello che trovano i rettili arriva fino a noi, eh. attenzione, d'accordo? Quindi respirazione polmonare, fecondazione interna, pelle ricoperta da squame, polmoni che lavorano bene cloaca, c'è un'apertura sola, quella già anche negli anfibi, non diverse scarichi genitali. Noi ne abbiamo due delle aperture, l'anale e l'urogenitale Lì ce n'è solo una, eh, che si chiama cloaca, dove si scarica tutto, d'accordo? Poi cosa succede qui? Che nel carbonifero oltre ai rettili, il grande gruppo dei rettili, che dominerà nell'era successiva, compaiono le prime ginosperi. Piante con fiori, con semi, ma senza frutti. Esempio le conifere, pini, abeti, cedri. Queste si staccano completamente dall'acqua. Hanno dei tronchi, fusti, vere e un pino, un abete. C'è una, una impollinazione con l'aria, col vento, anemofila. E queste sono un gruppo che darà le prime foreste. Cioè, alle felci si intuiscono, nell'era che vedremo, le ginnosferme. Va bene? Quindi, noi finiamo l'era paleozoica con gli anfibi in fase di declino, fino a oggi. I rettili che piano piano stanno prendendo il sopravvento, è un gruppo quasi imbattibile. Per gli insetti, i cioè gli insetti, le volatori di tutti i tipi, lì è già, è già dominante. Gli insetti non perdono più il dominio del medio piccolo, anche oggi dominano il medio piccolo, eh? è il gruppo che sta aspettando che ci chiamiamo dei piedi, no? in poche parole. Eh? Poi avete per le piante le felci, ci sono ancora, mescolate con le foreste di Ginosperna. Scusa, quindi i dinosauri devono fare il a... dopo, dopo, dopo, dopo, gli antenati, co dinosauri, che sono gli antenati dei dinosauri. C'era una storia anche loro, eh? Oh, andiamo nell'era successiva. Siamo nell'era secondaria, quello è il primario, questo è il secondario. Triassico. I rettili che cominciano già a prendere il dominio del mondo, cosa fanno? I rettili sinapsidi cominciano a reggere i primi mammiferi. Oh, ma come fate a dire che i rettili hanno figliato i mammiferi dovrete fare riferimento degli scheletri oh qui sono già votati gli scheletri eh? molto semplice i rettili hanno una dentatura o il becco come nelle tartarughe la dentatura del rettile ha denti tutti uguali codici si chiama dentatura omodonta se aprite la bocca di un coccodrillo, sono tutti denti codici i rettili Invece, che derivano, che daranno i mammiferi, cominciano a presentare la dentatura eterodonta, i cilini, i canini, i premolari, i molari. E quando comincia a comparire la eterodonzia, è la linea che porta i mammiferi. Sono gli altri di terapia, ripeto, siamo sui 240-250 milioni di anni fa. D'accordo? Però i mammiferi non possono fare molto. È vero che hanno dei vantaggi notevoli sui rettili, eh? Quale? Quello principale. Il sangue caldo. I rettili sono eterotermi, hanno la temperatura dell'ambiente. Più che sangue caldo, meglio dire omeotermi, sapete perché? Se io prendo un lucerto e la metto su, su, un, su un muro, col sole che vanta il sangue più caldo del mio. Quindi sono rettili però che hanno la temperatura dell'ambiente. E quindi questo è un grosso problema. Perché durante il T, il rettile faceva quello che voleva lui. Durante la notte si fermava e allora saltavano fuori i mammiferi piccoli, notturni, spaventati. Passano tutta l'era mesozoica, 160 milioni di anni, aspettando i nostri antenati. Anche oggi i mammiferi più primitivi, insettivoli, ricci, tardi, toporani, mantengono ancora le caratteristiche dei loro antenati. Eh? dettatura completa da mangiare gli insetti d'accordo? ma non potevano fare nient'altro i mammiferi in questo momento perché? perché c'erano quegli altri che stavano crescendo i rettili arriviamo al giurassico è un periodo molto interessante perché? perché i rettili bipedi figliano i primi uccelli ho oh, ricordato che gli animali omeotermi nella storia ce ne sono due, gruppi i mammiferi e gli uccelli, a sangue caldo, come voi dite. Sembra che gli ultimi dinosauri, sembra, avessero raggiunto anche loro la omeotermia, ma non è stato sufficiente per loro, per, per, per salvarsi. D'accordo? Quindi attualmente sulla Terra ci sono solo due gruppi di animali che hanno sangue caldo, i mammiferi e gli uccelli. Ma, ma come fanno a dire che gli uccelli derivano dai rettili? sempre guardando i reti fossili a Soleuffe, in Baviera, siamo il giurassico, hanno trovato un rettile pipede con la dentatura omodonta. Cosa vuol dire dentatura omodonta? Che è un rettile? Ma con le impronte delle pelle, le penne, sono derivate dalle squame dei rettili, come i nostri peli, sono sostanze con la cheratina se le bruciate fanno dalla pustra del, del, del, del pelo che brucia la penna è una derivazione diretta delle squame del rettile come anche il nostro pelo d'accordo? bene, questo archeoctrix aveva la dentatura moduta o oh, un animale con la dentatura moduta con la coda e con le penne cosa vuol dire? è la linea che porta gli uccelli quindi gli uccelli sono dei piccoli dinosauri guardate le zampe di una gallina, vedete che c'ha le squame proprio come un rettile corne, d'accordo? oggi gli uccelli non hanno più i denti ma i loro antenati li avevano la chiodi li aveva adesso ce ne gli uccelli la dentatura omotonta non permette di masticare si prende si strappa e manda giù come il becco non mastica il coccodrillo non mastica, prende, strappa e manda giù. Così anche la tartaruga. Tutti i rettili non hanno la dentatura fatta per masticare con dei molari come noi. Cosa fanno? Strappano e mandano giù. Anche i uccelli prendono o ingogliano direttamente oppure strappano col becco e lo mandano giù. D'accordo? Un particolare, mi sono dimenticato di dirvelo, nel fermiano, che l'ultimo periodo prima dell'era secondaria avviene un massacro come è successo torna indietro eh? nel Permiano che è lì, estinzione di massa che ha una durata di 500 anni e cosa è successo? è successo che ci sono stati dei terribili fenomeni vulcanici che hanno ricoperto l'atmosfera di strati di cera, di polveri, abbassando la temperatura del pianeta, il 90% delle specie presenti in quel momento si è estinto. Voi direte, oh, che disastro, certo, però non tutti i mali vengono per nuocere. Perché? Perché quando finisce dopo 500.000 anni di eruzioni vulcaniche, questa gigantesca attività vulcanica, e quindi la terra ritorna più o meno con qualche milione di anni in condizioni normali, chi è sopravvissuto trova tutte le nicchie aperte di quelli che se ne sono andati. Vi spiego? Cioè la fine di un gruppo può essere la fortuna per un altro, non so se vi sono ho spiegato, che è decapitato nel pergamo. Poi si riprende tutto, avete visto, diciamo, dell'era secondaria? e cosa succede? succede che la situazione è questa però che nel giurassico, dalle gimnosperme compaiono le piante con i fiori con i semi e con i frutti cioè le angiosperme monodicotilemoni quelle che stanno dominando la terra adesso in pratica l'ovulo nelle gimnosperme non è richiuso con l'ovario per cui da solo i semi se è richiuto l'ovario quello è il frutto i frutti che ho immaginato, come è che c'è anche il falso frutto che è il ricettacolo dell'ovario, la base su cui si poggia l'ovario, però queste sono tutte quante, se guardate un campo di, di, di erbe, sono monocotilesi, tutte quante angiosperme, anche se l'era la dominano ancora, le ginnosperme. Mentre l'era di prima l'avevano dominato in massima parte le feci, qui dominano ancora le ginnosperme, però cominciano a comparire con una certa potenza, le angiosperme. Allora, i grandi gruppi ci sono già, in pratica. Cosa succede adesso? Succede che c'è l'esplosione dei rettili, i dinosauri. Dai codinosauri dell'inizio dell'era secondaria c'è uno sviluppo enorme di rettili, volatori, saltatori, nuotatori, carnivori, erbivori, di tutti i tipi, grandi, piccoli. Un particolare, l'essere grande e forte. Essere robusto non vuol dire essere una specie potente, eh? è potente l'individuo che sopravvive, si riproduce attivamente e ha prove che aiuta a riprodursi. Perché chi non fa questo esce dal ciclo della vita. Una formica è molto più forte di un elefante. Perché l'elefante per fare un elefantino ci vogliono due anni. La formica in due anni fa parte di quelle formiche non sapete neanche voi. infatti c'è l'associazione per la protezione degli elefanti. Non c'è mica l'associazione per la protezione delle formiche, no. perché ci pensano da solo loro. Com'è che non ha fatto l'associazione per la protezione delle mosche? Perché ci pensano loro. Non ce la proteggere niente. Non ce la fanno fermare. Anzi, uomo sta avvelenando il pianeta per cercare di fermarli. Non so? I leoni, che sono molto robusti, eh. quelli si fa presto a farli fuori. Le formiche no. Non so se mi sospieva. Quindi i dinosauri erano grandi, c'erano delle forme carnivore, tiranosauri, forme erbivore, gigantesche. Raggiungiamo le dimensioni massime di animali della Terra, sui 30 metri di lunghezza, d'accordo? Quei dipodochi. Addirittura la struttura scheletrica di questi animali faceva fatica a sostenere un peso così. Stavano immersi nelle paludi, nelle acque, giocando un po' sulla spinta di Archimede, addirittura, che le leggerì in un certo senso. Quelli, migranti grandi sono quantutti terribili, d'accordo? stegosauri oh, avete i rettili che si mettono nell'acqua, gli ichiosauri, tre rettili che vuotano. Se guardate c'è tutta la dentatura omodonta. Cosa vuol dire che era un rettile? Oh, respirava quei polmoni, eh? Quindi viene a galla, se no si affogano Addirittura fogano. I pterosauri, quelli che volavano, i più grandi animali volatori della terra, 12 metri di apertura alare. Avevano l'ala formata dal quinto dito, lunghissimo, le altre quattro facevano da manina. Poi il patagio si collegava col, col, col, col tronco, con le gambe con la coda, più che volare benissimo planavano i famosi pterosauri. Quindi praticamente è una girandola continua di rettili. E di notte, buona notte, si fermavano tutti e più il rettile era grande. Lui doveva aspettare la mattina a riscaldarsi col sole e tanti fanno anche delle creste, che specie di pannelli, per prendere più calore perché il loro problema era quello, il calore. Fortunatamente, qui nell'era mesozoica, non abbiamo delle grandi glaciazioni e quindi si possono sviluppare benissimo. Adesso però c'è un particolare, tremendo, 65 milioni di anni fa. Cade un meteorite sulla Terra. Ha un diametro di 10 km. Una botta non piccola. Cade nello Yucatan, vicino al Mes nel Messico. La botta è tremenda, viaggia sui 100.000 km all'ora. Quando arriva, tutte le rocce di vicino sono fuse. C'è come il cratere dell'acqua dello Yucatan, del Golfo del Messico. Cosa ha fatto questo meteorite? ha sollevato una montagna di di polveri, ha fatto tremare la terra. Nella Decca dell'India si riprendono i fenomeni vulcanici, quindi un po' il detriti diciamo, che ha lanciato nell'aria, un po' i fenomeni vulcanici che riprendono per circa 500.000 mila o un milione di anni, voi capite che l'ambiente diventa mezzo buio, piuttosto freddo. Quali sono i primi viventi che cominciano a cedere? I grandi rettili, dove andavano i grandi lettere di formidabili mangiatori di erbe, non erbivori? Se cala la vegetazione, cala il cibo per loro. E poi dove si rifugiano questi qui? Dove vanno? Una formica trova sempre un buco da dentro, ma di 30 metri, dove va? Sta fuori. Non so se mi sono spiegato. C'è un'ecatombe generale dei dinosauri. Fatti alla fine del, delle del cretaceo, non ci sono più voi dite, ma tu, come fanno a dire una dire? parte che ha trovato questo cratere come fanno a dire che ha caduto questo meteorite negli anni 70 uno scienziato, Alvarez faceva degli studi su delle rocce arginose strati uno strato di circa 65 milioni di anni fa è stranamente ricco di iridio è un elemento raro sulla terra ce n'è pochissimo che proprio c'è tutto quell'iridio a 65 milioni di anni è quello che è stato lanciato nell'aria dal, dallo scoppio di questo materiale l'altro lato vicino a Cubio è lo strato dopodiché tutti i grandi reti non ci sono quindi questo strato di iridio è praticamente quello che prelude alla scomparsa dei rettili e a questo punto finisce Lega, secondaria, con i grandi rettili che non ci sono più. Ci sono i masti rettili, eh? Che non pensate le tartature loicapi, pensate ai coccodrilli, anche i masti o figli i serpenti, la certiliane, nocertri, liguane, marane, ci sono ancora, anche discreti come dimensione, ma non più. A livello dei grandi rettili, ripeto, i rettili con dentatura omodonta, cioè detti tutti uguali, conici, o Ecco, non ha mai masticato. Fatto questo, andiamo a finire nell'era terziaria. La morte dei retti e la gioia di altro. Quei famosi settimoli piccoli, notturni, impauriti, i nostri antenati mammiferi, che tra l'altro andavano a disturbare i rettili di notte per andare a predare le uova, Già uomo dei reti. Tanti rettili fermo. Ci ha salvato l'autoteria, eh? Perché di giorno non andava fuori? Cosa succede? Si trovano in un ambiente aperto. Ecco! Finendo i grandi rettili è la volta del gruppo che sta per prendere il dominio del mondo come lo tiene anche adesso, che è quello dei mammiferi. Abbiamo delle forme iniziali perché i mammiferi comprendono diversi gruppi, monotreni, marsupiali e placentali. I monotreni, chi non è del Sud America, dell'Australia, cosa fanno questi qui? Fanno ancora le uova. Hanno già le mammelle perché sono mammiferi, ma non hanno i capezzoli. E il piccolino, col bengalo, prende, prende così il latte senza capezzolo. La femmina depone le uova. Quindi siamo una via quasi di me alla coaca, come i rettili, come gli anfibi, eh? Non ha senso le, le scarpe separate. È a San caldo, Ma a me, San pelo, quello è un mammifero. ti pare, ma fa le uova. Che lo collega il savox e saprò quegli altri. D'accordo? Vediamo, quindi, molotreni. Massubiali. marsupiali sono i canuti. Devo questi c'hanno uno sviluppo interroterivo brevissimo. La femmina si appoggia con la schiena contro una roccia, contro un'altra. Il piccolino, dopo una decina di giorni, dà la fecondazione, esce. La femmina, con la lingua, gli fa la strada dove deve andare. Lo porta dentro al marsupio e attacca la bocchina del capezzolo. Questa volta ci sono i capezzoli. E li completano lo sviluppo del marsupio. Non è un placentale, non ha la placenta questo qui, eh? Però c'è una bella con il capezzolo. È sangue caldo, è un mammifero, d'accordo? E poi arriviamo al nostro grande gruppo, quello dei placentali, animali che hanno la placenta, un organo che serve per nutrire il piccolo. La madre se lo porta dietro, d'accordo? Qui c'è scambio diretto tra madre e figlio con il sangue. Oh, non è che il sangue della madre si scambi con quello del figlio, no! È che abbiamo dei capillari che corrono vicini dove c'è il di scambi. Cioè i capillari della madre danno ossigeno e sostanze nutritive al piccolo. Il capore del piccolo dà il decarbonico, poi ti rifiuta la madre, poche parole la madre quando esprima l'idearbonica lo fa anche il cuore del piccolo. Quando va a orina anche del piccolo, non so se vi sono spiegato. È una specie di parassita, se vogliamo. Sannecato, mammelle, dettatura eterodonta, come ormai dei mammiferi siamo arrivati con la placenta e i placentas i primi placentali sono parenti con i nostri cugini lontanissimi gli insendiboli ricci, talpe, toccorati o anche noi vogliamo con i pipistrelli con i chirotteri, però attenzione la nostra ala non è uguale a quella dei rettili eh? parlo di pipistrelli mentre i rettili volano col quinto dito lungo noi voliamo con quattro dita solo il primo rimane libero le quattro lunghe all'ipataggio, col corpo, con le gambine, con la coda. Quindi vogliamo con le mani loro, no, non con un dito. Sto parlando di pipistrelli, eh? D'accordo? Poi tutti gli altri grandi ordini, carnivori, eh, ungulati, proboscidati, eh, roditori, primati. Perché ci siamo anche noi nel mezzo qui, eh? Primati. Quando comincia l'esplosione. Comincia praticamente con gli altri mammiferi. Tanto ormai i retti non ci sono più. Allora, per le piante prendono il dominio le angiosperme, anche se però ci sono molte ancora cintosperme. Pensate alla taiga, alle foreste resche fredde, d'accordo? Ma Il dominio delle foreste temperate è delle angiosperme. Guardatevi fuori, vi pare? Oh, questo dicevo per le piante. Per gli animali è il momento dei mammiferi esplode, una vera esplosione la natura quando trova l'ambiente favorevole fa sviluppare moltissimo gli individui i reti non ci sono più tocca a noi i primati sono un gruppo di mammiferi non molto specializzato abituati al, al bosco alla foresta e, i primi i lemuri dei le, le tupaglie, sono toponi che però hanno le mani già presi di bene per prendere gli alberi cosa che abbiamo ereditato a noi nei nostri antenati le mani una mano prendete una, un, un cavallo mettetelo su un albero allo zocco non può mica far niente lui. ci vuole la mano prensile, non è specializzata ma si vuole prendere poi c'è un altro particolare, uccelli, cioè, e in molti mammiferi le unghie sono un artiglio. Noi non ne abbiamo, abbiamo unghie a tecola, questa, questa lunga piatta, a tecola, è tipica dei primati, delle scimmie, eh? Quando vedete una manina con queste unghie qui, quello è un primato, mm. nessuno ha le unghie come noi, eh? la stessa topaia le principali che siamo degli ugoridei, c'erano cioè qualche unghie e qualche unghia a tegola, le hanno le due insieme. arriviamo a questo punto diciamo ai primati degli altri altri a quelli più vicini a noi quelli che voi chiamate comunemente scimmie queste loro volta si dividono in due gruppi scimmie dal naso largo piatto coda presle sono le famose scimmie del nuovo mondo chiamate platirrine a 36 denti i nostri denti sono, facciamo una parte sola, 2 su 2, 1 su 1 da noi, 2 su 2, 3 su 3, sono 32. Loro ne hanno dei premolari, 3 tre su 3. Tre. 3 tre su 3, moltiplicate per 4, hanno da tre, 36 denti, d'accordo? Sono le scimmie del nuovo mondo, la scimmia cappuccina, la scimmia lungatrice brasiliana, hanno la coda pressa, c'è taco agli anni con il collo, roba. Prendiamo invece... Alle scimmie catarrine hanno un naso stretto, le narici in basso hanno 32 denti, come noi 2 su 2, 1 su 1, 2 su 2 premolari 3 su 3 morali 32. Queste non hanno più la coda prensile addirittura non hanno neanche la coda, gli ominidi, d'accordo? E qui tra questi avete delle forme più lontane da un punto di vista evolutivo, di quelle più vicine. Le antropomorfe, a 32 detti, comprendono il gorilla, lo scimpanzé e tutta la linea che porta gli ominidi. Comincia quindi adesso la nostra storia, vera e propria. Da dove partiamo noi uomini? Partiamo dall'Africa è l'Africa la partenza dell'uomo eh? ci sono delle forme primitive ancora il Trio Pitecus o proconsul siamo a circa più o meno eh, sui 20 milioni di anni fa che dà delle forme tipo il ramapiteco 13 milioni di anni fa vedete che buco quando arriviamo al ramapiteco c'è un buco tremendo che si deve arrivare a 3-4 milioni di anni fa quindi ci sono 10 milioni di buco ma come dai? non si trovano fossili per 10 milioni di anni perché vivono nelle foreste e l'ambiente umido, acido delle foreste distruggeva i resti quindi in pratica non avevamo più resti per quel periodo lì cosa succede? ecco adesso eh, la fortuna ci viene in conto L'Africa si sta spingendo contro il continente euroasiatico e cosa è successo? Che in pratica la parte che riguarda l'Etiopia, la Somalia, è soggetta ad una crepa, la Rift Valley. C'è una crepa, lì una faglia che poi si continua nel mar Rosso. Bene, la parte a oriente di questa crepa viene sollevata cambia il clima, diventa arido, si passa dalla foresta alla savana, all'ambiente di erbe alte, pochi alberi, cosa succede? Che le scimmie che sono lì, mentre quelle, corilla, scimpanzè, rimangono nell'ambiente di foresta, queste stanno nella savana. La savana è la nostra fortuna, perché? Perché calando gli alberi, voi capite che come si può fare qui, Bisogna cominciare a pensare ad andare a girozzolare un po' per terra, stando più possibilmente in piedi, perché le, albe, le erbe della savana sono alte. Perché più sei alto, vedi meglio. La savana è abitata da animali poco simpatici. Pensate ai leoni o giù di c'è da farsi mangiare. Il carnivoro è nettamente superiore alla scimmia. Se la prende, non c'è da fare. Con un leone, la scimmia può fare quello che vuole lei. D'accordo? E allora cosa succede? Che questi animali, siamo sui 3-4 milioni di anni fa, i famosi australopiteci, vorrebbe dire scimmie del sud del continente australe, in pratica sono lì. Cosa fanno questi qui? Cominciano piano piano ad avventurarsi attorno all'albero. Non vanno via completamente dagli alberi, eh? però cominciano in un certo senso a staccarsi un po' dall'albero negli anni 70 fu trovata una, una scimmia meravigliosa Lucy, quella che dopo di tenere anche il nome di quella, della canzone dei Beatles 1974-1975, era una bambina, bambina aveva già vent'anni guardando come erano consumati i denti, aveva una ventina d'anni era un altro lopiteco, 3,8 milioni di anni fa pipete, girava sui tuoi piedi Volume cranico 380 cm cubici, piccolo ancora. Però guardando il bacino e guardando l'osso occipitale del cranio e stava in piedi, perché come fa a dire guardando l'osso occipitale del cranio se sta in piedi o se sta o gira come, come un cavallo? Da dov'è? Se l'osso occipitale da cui parte la colonna vertebrale è qui, io sto come un cavallo, come un cane. Se invece mi metto in piedi, questo si sposta in basso. D'accordo? quindi aveva già l'osso occipitale il forano egipitale basso, questo è un animale tipicamente terrestre, e vivere o oh, noi poi perdiamo la capacità, che molti ci è molto rimasto di avere anche i piedi presi noi li abbiamo fatti per camminare non per prendere le mani no e quando ci mettiamo in piedi con le mani presi è un aiuto moltissimo perché con le mani capaci di fare chi è più bravo più va avanti le mani sono importantissime, il pollice è opponibile, oh, vi pare? Qui comincia sicuramente la nostra storia. Siamo sui 3,5 milioni di anni fa. Questi australopiteci figliano il primo uomo, che potremmo definire il primo uomo, l'Homo habilis. Siamo a 2 milioni di anni. Ne ha trovati molti in Africa. Questo Homo habilis, come dice la parola, cominciava a lavorare le pietre faceva delle schegge per tagliare le carni, cominciava già ad essere, non dico a te, aveva una capacità cranica di 650 cm3. da 380 a 650, comincia a crescere il volume cranico, eh? è chiaro, noi abbiamo verso un cervello grande, noi, eh? questo Homo Avidis rimane lì, in Africa, ma un milione e mezzo di anni fa, da lui, prende origine un altro uomo che l'uomo erectus questo è un classico camminava benissimo volume cranico 850 cm di quindi già cresciuto questo invade il vecchio continente Europa, Asia, Africa fanno in tutte queste zone di lui l'Erectus e in parte rimane anche lì dall'Erectus parte una linea che va in Europa e nel Medio Oriente da cui deriva l'uomo di Neanderthal, l'homo Neanderthalensis, è un derivato un diretto da un che un, un, cioè una specie del Nervo prima, per arrivare a lui. Questo comunque è l'abitatore classico dell'Europa, l'uomo di Neanderthal. Noi, Homo sapiens, che veniamo dall'Erectus, cosa facciamo? Abbiamo l'avventura di voler uscire anche noi dall'Africa usciamo circa 120.000 anni fa cosa succede? che in Europa c'è l'Homo di Neanderthal. in Asia ci sono discendenti dell'Homo rectus, che non ci danno possibilità di espansione la prima fuga dall'Africa finisce male 40-50.000 anni fa l'Homo Sapir salta fuori una seconda volta è molto bravo l'uomo se eh? comincia a avere delle buone capacità di pensiero di intelligenza è chiaro e anche già con linguaggio voi dite ma ascolti, come si fa a dire che parlano? Così, eh? come fate a dirlo? le scimmie hanno l'apparato da liceo in alto quindi loro non possono parlare non hanno la camera vocale come noi però possono bere, mangiare e respirare contemporaneamente che noi non possiamo fare io non posso bere e parlare contemporaneamente non mangiare, non mi tutto detto se attraverso, chiaro? le scimmie non hanno tutte le possibilità cosa succede? guardando le ossa occipitali si vede che nelle forme che hanno la parangela l'ariggeo in alto sono dritte nelle forme che hanno la parangela in basso come noi sono piegate verso la colonna vertebrale. Bene. L'altro l'opiteco aveva le ossa dritte qui, quindi non poteva parlare. Lo se anche diventa intelligente, non può parlare perché non ha l'apparato la legge come noi, l'alto. E noi calma. Quando nasce il bambino, ha l'apparato la leggero alto, quindi può prendere il latte e respirare contemporaneamente, come i nostri cucini. Poi, un po' alla volta, un anno e mezzo, due anni, si abbassa. E quindi, in pratica, dopo non può più Può però parlare, che prima non poteva parlare. Quindi l'uomo, per quanto riguarda questo aspetto, ripercorre una tappa della storia del gruppo. D'accordo? Ne ripercorre talmente tante, anche questa. Bene, l'uomo di Neandertal aveva nel cranio le ossa incurvate verso l'interno, quindi poteva già parlare. L'uomo sapiens le ha pure incurvate verso l'interno. L'uomo adulto, non il bambino fino a me mezzo, è. E a questo punto, signori, comincia il bello della vicenda. Noi arriviamo in Europa, siamo sui 40.000 anni fa, c'è l'uomo di Neanderthal, eh, volume cranico di entrambi 1500 cm3, quindi alla testa come noi. Come, come capacità del cervello robusto ha le arcate supplementari un pochino più grosse delle nostre fronte fuggente fiore davanti è un po' più basso di noi ma è molto robusto e resiste al freddo perché affronta le graziazioni quindi, eh? a questo punto arriviamo noi cos'è successo? no perché quando finisce l'ultima graziazione 20.000 anni fa la furbiana non c'è più, si è estinto come si sono estinti tutti quegli uomini electus dell'Asia, ci siamo rimasti solo noi, Homo sapiens qui c'è un problema perché un uomo così robusto, anche abbastanza capace, seppelliva i morti, conosceva il fuoco come già anche l'uomo rectus, e eh? come mai tutto. ha ceduto? Ha resistito già tante incazzazioni, va proprio a finire con l'ultimo. Cos'è successo? L'uomo moderno delle volte non ama parlare di questi aspetti perché sono un po' imbarazzanti per noi fa freddo c'è poco da mangiare mortalità 8 decimi dei bambini se c'è un po' da mangiare me lo tengo io ma c'è il problema di realtà prima mangio io, lo mangio lì, oppure veniamo in competizione chi è più forte fa fuori l'altro eh, non c'è niente da fare qui. Insomma, secondo molti, c'è sempre stata una specie di pulizia etnica. Ce li siamo cavati dai medi Oppure altri dicono che li abbiamo mandati in delle zone meno produttive, meno a livello agricolo, fertili. diciamo. E questi, avendo trovato meglio a mangiare, un po' faceva freddo, si sono estinti. Insomma, una delle colpe principali dell'estinzione dell'uomo di Neandra è stato l'uomo sapiens. Qui c'è un particolare. L'uomo di Neandra era della nostra stessa specie o di una specie diversa perché ci dice che si chiamava Homo sapiens neandertaniensis come noi siamo Homo sapiens sapiens a questo punto c'era la possibilità dell'incrocio tra i due noi abbiamo il 2% del patrimonio genetico nostro che è quello delle Neandertal cosa è successo qui? C'è stato qualche long story eh, tra gli Leandertal e il Sapiens oppure no, sembra molto poco. Più che long story qui c'è stato che ce li siamo cavati nei piedi in poche parole e abbiamo preso il dominio del mondo. Ho un particolare, la natura è aristocratica. Non premia chi non, non ce la fa a sopravvivere. Eh? Il leone e la caverna poi direte, beh, il leone eh, mangia le gazzelle, poveretto, uno è il pivolo, l'altro il carnivoro, non c'è pietà. La gazzella corre male, poverina, è quella che è diventato brava da correre, il leone se la mangia. Non interessa niente, quella della poverina, quella è buona, lui fa, e mangia la gazzella e basta. Quindi cosa fa il leone? Un po' alla volta seleziona le gazzelle che corrono sempre meglio. La gazzella a sua volta, se c'è un povero leone lì, vecchio che ha a fare, non si ferma per farsi mangiare, sì. muore lui di fame. Sì. Cosa fanno le gazzelle? Selezionano sempre più leoni che sanno ancora le membra. Quindi, sia da parte della gazzella, sia da parte del leone c'è una precisa selezione che non guarda in faccia nessuno. Non so se mi sono sbagliato. Noi non discendiamo da chi ha perso, discendiamo da chi ha vinto perché quelli che hanno perso li sono tolti di qui. La natura, della sua evoluzione, lo dirò in poche parole dopo non favorisce gli individui meno adatti, meno capaci favorisce i più capaci, i più adatti i più forti questi a un certo punto trasmettono la formula e quindi si evolve la specie in funzione della maggiore o minore capacità di sopravvivere l'ambiente, è fatale <coughs> abbiamo visto una grande carrellata di viventi no? ma allora, scusatevi bene come si sono formati questi viventi? E abbiamo visto che si parte da sostanze inorganiche che diventano organiche e farlo. No, vogliamo portare un po' avanti? Ditemi voi, pochi okay. milioni. Viventi, okay. No. vai! Eh, sì. Come eh, sì. si sono <tose> fatte tutte queste situazioni? <tose> un milione e mezzo, 2 milioni e 7, 1 milione e otto di viventi, 250 milioni di specie vite. Ma come si sono fatte queste qui? Li hanno creati tutta una volta, crea, crea, crea, crea. Oppure una via via originata un'altra. E quello di Dad ci ha tolto di lì. È quello che si chiama il fenomeno della evoluzione dei viventi. È un fenomeno fondamentale questo qui, eh? Parte nel 1809, con Jean-Baptiste Monet, Cavaliere di Lamarck, il famoso Lamarck, che ha fatto la prima teoria dell'evoluzione in filosofia zoologica. Suo volume, è un biologo francese. Il discorso è molto semplice, per quello che aveva capito lui. Ogni vivente è perfettamente adattato all'ambiente in cui vive, d'accordo? E organizza le strutture per vivere sempre meglio, no? Quindi l'ambiente influenza la struttura del vivente. Se io devo fare un lavoro pesante, divento più robusto rispetto a uno che non fa quel lavoro. Beh. Cioè io acquisisco il carattere che mi fa vivere meglio. Era oh, il suo famoso discorso. L'uso sviluppa l'onda. Il disuso lo fa scoprire. Provate a rompervi un braccio. Una settimana con Per un, settima, un mese concesso gesso non avete usato il, il braccio. quando carate il gesso non si muove più bene, perché non si arriva più. Bisogna fare la riabilitazione per avere di nuovo il braccio che vada, questo è vero, quindi che la funzione di un pilota, l'uso, la perfezione e il disuso lo faccia riflettere, questo è vero, solo che lui aveva fatto un concetto di questo tipo, espresso, cioè che le, le caratteristiche dell'individuo esterne che erano legate all'ambiente diventavano ereditarie, cioè i caratteri acquisiti in vita io faccio un lavoro pesante metto mettersi muscoli mio figlio nasce con i muscoli più all'altro. ma questo non riguarda il patrimonio genetico quindi questi caratteri acquisiti non sono mai stati dimostrati quindi che una parte avesse ragione è vero ma non è, non è accettabile una teoria di questo genere nel 1859 il biologo inglese Carlo Garvey fa un'altra teoria e questa, questa volta comincia a avvicinarsi sul serio a una interpretazione scientificamente accettabile intanto lui aveva fatto gli studi aveva studiato anzi le ricerche di un economista scozzese, un certo Thomas Marcus il quale aveva fatto degli studi molto semplici sulla crescimento delle popolazioni la specie tende a crescersi in maniera eccessiva aveva c'era una crescita di tipo esponenziale 2, 4, 8, 6, 5. Ad ogni periodo regolare raddoppia. Mentre i mezzi di sussistenza, per esempio il cibo, crescono in maniera aritmetica. 2, 4, 6, 8. Non geometrica. Quindi a un certo punto la specie getta dell'ambiente più individui di quello che l'ambiente può mantenere. Comincia quello che si chiama la lotta per l'esistenza. Per forza, siamo in 100, c'è da mangiare per 10, bisogna lottare perché poi quando c'è la fame non si scherza d'accordo? seguendo le idee di Malthus Darwin che aveva anche fatto un giro con la Bicl intorno al mondo negli anni 30, 1830 nel 59 pubblica la sua teoria. e ha molte probabilità di centrare vedremo che avrà quello di qualche aggiunta Vabbè, cosa dice in pratica? dice che la specie come diceva Malthus produce tanti e non tutti possono svilupparsi, crescere. Comincia la selezione naturale di quelli più idonei, ma non perché è stato l'ambiente che li ha fatti cambiare, geneticamente più idonei. Chi è idoneo più idoneo geneticamente, e quindi vince la lotta per l'esistenza, trasmette ai suoi discendenti il carattere favorevole. E quindi questa volta non è più un giro un carattere acquisito, ma un carattere genetico. È diverso da Darvi addirittura aggiunse anche un'altra selezione, oltre a quella naturale. La selezione sessuale, ed è vero. Cioè l'individuo tende a riprodursi nel modo migliore possibile. Come? Beh, parliamo qui tra di noi. Una donna cosa vuole? Il più bello, il più bravo, il più colto, il più limpo? Poi se amici, è tutta un po', però se vogliamo, ha... no, la stessa cosa fa anche quell'altro, eh. La selezione è reciproca, eh. d'accordo? Cosa porta tutto questo? A una selezione verso i individui migliori, è evidente, no? Ora, ma se non ci fosse qualcos'altro, i cromosomi sono sempre quelli, le segni di caratteri di si farebbe una selezione sempre quella. Ci deve essere qualcos'altro. Darwin non conosceva le leggi di Bentham, quel famoso frate boemo della fine dell'Ottocento, che non viene neanche a scoprire tutto non cioè valorizzate da lui ma poi nel 1900 vengono riscoperte da lui però c'è un altro fenomeno che è stato definito mutazioni dal botanico olandese De Vries cosa succede? che quando il patrimonio genetico che è formato sapete dal DNA come partenza si apre per duplicarsi possono venire degli errori e quindi dopo le proteine che stampano il DNA un errore, sono diverse. Portano quindi a strutture diverse, a individui diversi. Cosa succede? Molto generalmente le mutazioni sono sfavorevoli o addirittura di poco conto. Altre sono favorevoli. Chi è che non sarà favorito? Quello che ha le mutazioni migliori. Giocando con questo fenomeno delle mutazioni, che sono abbastanza frequenti e che si possono generare anche con i raggi X, uno cambia piano, piano piano il patrimonio genetico, in funzione poi dell'ambiente che lo seleziona, che c'è sempre l'ambiente alla fine, che decide se lo vince sì o no. Se una mutazione in un animale, gli fa il pelo più lungo, se vai, vale, diciamo, al polo, questo è un vantaggio, se capiti Africa al deserto, è un vantaggio, se dipende che l'ambiente se accetta o no, questo fenomeno delle mutazioni. Quindi, riassumendo il concetto dell'evoluzione, che è quello accettato in questo momento, esiste una lotta per l'esistenza, Esiste una variabilità intraspecifica. Siamo tutti diversi qui, d'accordo? Ma è una variabilità acquisita in vita o genetica? Genetica. La selezione fa sì che i migliori vadano avanti. Chi è meno bravo, meno capace, con dei difetti, non va avanti geneticamente. Di tanto in tanto compaiono dei caratteri nuovi per le mutazioni che si inseriscono nel ciclo della selezione. Quindi, noi siamo i derivati di 3 miliardi e 500 milioni di attività selettiva. La vostra vita non comincia di adesso, no! Voi non siete di adesso come si mangiano adesso? No! Perché voi derivate da due cellule viventi che erano i vostri genitori. Quindi, la vita non avete cominciato adesso voi, neanche i vostri genitori, questa è l'espressione diciamo che di questa cellula è lo zigote della fecondazione che dà il nuovo individuo ma non siete la della vita voi la vita ha 3 miliardi e mezzo di anni non so se mi sono spiegato io non comincio a essere vivo quando sono vivo perché le mie cellule derivano dallo zigote che è metà di mio padre e metà di mio madre due cellule vive la cellula e lo spermatozoo, danno lo zigote QN il quale mi dà l'individuo quindi in un certo senso siamo immortali anche noi, vi spiego. A livello somatico, fenotipico esterno, essendo un metafori, muoriamo. Per forza. Ma a livello delle cellule sessuali, se queste si fecondano e danno uno ficotto che da un nuovo individuo, lì non muoriamo. almeno meno che il stato individuo non smette lui di riprodursi. Ma se il via via si riproduce, va sempre avanti. La vita che ho adesso io, la vedo anche il mio bisnonimo, per forza. Se no, ogni cellula e cellula. Ogni vivum è vivo, ogni cellula viene da una cellula, ogni vivente viene da un vivente. I miei genitori hanno mandato delle cose morte. Ho mandato la celluloma di mia mamma, lo spermatore di mio mammo, lo zigote vivente che ha dato per divisione. I circa 10.0 miliardi di cellule che ho dato io vengono dallo zigote che derivava dalle fondazioni delle due cellule sessuali vive dei miei genitori. Non so se mi sono spiegato Due parole ancora per fare per cura della vicenda. Abbiamo detto il discorso delle piante. Dobbiamo volere bene alle piante. Perché? Perché dipendiamo per tutto da loro. Per quello che mangiamo. Come? Fai? Perché? Perché io o mangio le piante, o mangio animali, che sono mangiate le piante, con le catene alimentari arrivo sempre alle piante. Primo quindi l'energia che loro accumulano con la fotosintetica lo filiana, facendo sostanze organiche va per tutti, per loro e per noi no? primo, quindi per quello che mangio o secondo o per quello che respiro se non avessi la fotosintetica lo filiana, non avrei io due nell'aria quindi in poche parole non potrei respirare io ho bisogno di due per respirare sono eh? cioè non vado mica avanti posso stare con la fotocintica lo Posso stare un po' senza bere ma non senza respirare. In pochi minuti c'è la morte, chiaro? Quindi quello 2 lì che avete nell'aria che tu ve lo dato le piante con la fotosintesi. Allora, per quello che mangiamo, per quello che respiriamo, perché siamo fuori dall'acqua? Perché è stato l'O2 delle piante con la fotosintesi che è diventato a 3 adatto alla zonosfera. Se no non ci l'abbiamo qui noi. Se calate l'ozono sfera, voi qui non potete starci, perché l'altro volete mazzano tutti non so se vi sono spiegato quindi noi dipendiamo in maniera totale dal mondo vegetale verde questo ve lo dico quindi grande rispetto per il mondo verde eh? perché se distruggiamo il verde noi siamo secchi ma andiamo? E dove andiamo? ma dove andiamo? un pianeta come la Terra andatela a trovare un qualche altra parte se volete cioè, qualche settimana fa hanno trovato un pianeta che forse ha la vita ve l'ho detto a 1400 anni di luce Andate molto a fare la passeggiata di 1400 anni di luce, quando per andare sulla Luna, che abbiamo fatto dei miracoli, ci si mette poco più di un secondo. Non so se mi dico D'accordo? Quindi teniamocelo buono questo pianeta. Due parole ancora. Noi siamo dei viventi, abbiamo un ciclo, che è comune per i viventi. cellulari Lasciamo, ci sviluppiamo più o meno ce ne produciamo, conduciamo un certo periodo di vita, invece e moriamo. La morte è un fenomeno logico come la nascita. Perché? Perché pensate che noi stiamo morendo adesso, no? Sì, la gente muore. Tutte le sere quando è morato siamo 200.000 in più sulla terra. Tra nati e morti, bilancio attivo. Figuriamoci se non morisimo più. No, dico. Quindi la morte è una conseguenza diretta del fenomeno della vita. Sto parlando dell'aspetto fenotipico, chiaro? E, allora, e noi ci possiamo chiedere scusate, cosa stiamo a fare, qual è lo scopo della nostra vita? La domanda precisa che lui eh C'è uno scopo. A parte l'aspetto religioso sul quale io in questo momento non entro, c'è un aspetto anche energetico, biochimico. Qual è? C'è una stella che manda energia su un pianeta. Questo pianeta si è organizzato a livello di macro molecole per sfruttare questa energia nel modo migliore. Perché prima, quando arrivava che non c'erano i viventi, riscaldava le rocce, l'acqua, il cibo dell'acqua. Con i viventi, tutti i fenomeni viventi, con l'uomo, pensiero, intelligenza, volontà, poesia, arte, la divina commedia. Dante l'ha scritta con l'energia del Sole, perché dava magaglia. Chiaro? quindi rappresenta una sempre più completa elevata utilizzazione dell'energia della, della, della, della stella attorno alla quale c'è il pianeta cioè l'organizzazione a livello molecolare di atomi del pianeta da strutture che utilizzano nel modo migliore l'energia che manda la stella questo a livello biochimico energetico poi c'è anche un altro aspetto e lì usciamo un po' dalla biochimia per entrare un po' anche, se mi permettete, nella fede. Poche parole. Noi siamo sicuri di morire. Non c'è dubbio, no? C'è qualcuno che pensa di morire mai? Nessuno. A questo punto lasciamo la scena in questo mondo. E poi chi siamo? È un spettacolo piuttosto triste muoio, tutto finito, non se ne va più. Bravo, cattivo, buono, eh? niente, tutto finito. Destino non scritto da nessuna parte dell'immensità indifferente dell'universo. Peggio di così, no? Una vera scena, la vita. Ci sono anche degli altri valori non so da non sottovalutare, però, eh? L'uomo, accanto all'aspetto materiale, perché è un animale, perfettamente classificabile, non c'è dubbio, anche delle doti eccezionali. Mi pare? E cosa lo portano a queste doti eccezionali? Attendere verso l'eternità. Non materialmente, ma spiritualmente. L'uomo è portato verso l'eternità. Anche la stessa visione religiosa del mondo si collega con l'eternità, no? Ne ha bisogno dell'eternità. È meglio non mangiare. Ma almeno se non altro crede dei valori che non tramontano. Ne abbiamo avuto la fortuna di nascere in un paese cristiano, almeno speriamo, che anche un discorso di riferimento con Cristo, che non è da sottovalutare, eh? Cosa ci dice la nostra religione? Comportarci bene, fare il nostro meglio. Ci garantisce l'eternità se ci comporteremo in un certo modo. E allora che ce lo fa fare? stiamo amo meglio noi? Stanno meglio tutti quelli che ci stanno a tu? Rispettiamo l'ambiente? Perché non dovremmo farlo? Perché essere cattivi? Qual è la conclusione di essere cattivi? Che vantaggio dà la cattiveria nel mondo? La montagna di chi? No, si sì, vede anche meglio. In mezzo dei predoni, in mezzo delle canache, si vive no? Gente che ti vuole bene dare una mano, un po' di solidarietà è un fatto fondamentale quindi questa è la mia opinione la vita è immersa nel mistero questo è la fede e la speranza dell'eternità ci aiutano a vivere molto meglio questo mistero e a farlo vivere anche gli altri io ci ho pensato sopra bene un pochino eh? ma ho tratto una conclusione che vivere senza Dio e morire senza non è come vivere con Dio e morire con Dio, eh? C'è una, una differenza enorme. Cercate se potete, voi siete liberi, eh? fatemi come volete. Io mi ricordo, vi faccio un piccolo esempio. Mia mamma era all'ospedale e c'era vicino la signora che stava per morire. Aveva un tumore in fase avanzata nel, nel ciclo della casa. Mi avvicino signore, scusi, vedo, vedo che lei non sta bene, ma quello che non stia bene, ma non vede che sono alla fine mi scusi signora, ho saputo che era una socialista, non importa niente, sono in niente ma non è il caso, scusi sa, lei chiama il sacerdote e si mette un po' in pace con se stesso ma cosa mi viene a raccontare il sacerdote? che da cosa che discorsi mi fa lei? me. io a questo punto non ho più insistito, cosa volete che vi dica no? tu una quindicina di giorni mi chiamano al telefono e il figlio della signora che voleva ringraziarla. Dico perché scusi, cosa ho fatto io? Mi sono informato, ho avuto il suo il telefono, e ho saputo che lei aveva parlato con mia mamma, sa che dopo ha chiamato il sacerdote e si è confessata. Io non ho parole per ringraziarla. Con me, eh, scusate, vi posso dire uno dei più grossi regali che si potevano fare. Economicamente soldi, no, non conta niente. No? però tutto, può darsi che io, con un minimo, abbia contribuito a far morire seriamente questa persona, che neanche conoscevo. D'accordo? Quindi questo è il consiglio che io vi do. Nella vostra vita lavorate, cercate di guadagnare per vivere, mi raccomando, non fate del denaro l'idolo. Perché non restate tutti qui, eh? Non ne scappa uno. Vi ricordate dei gifiati? Facciamo le tombe, tutte piene di roba, eh? Tutto sapete cosa è successo? Se non fate delle dinastie di tomboni che andavano a portare via la roba degli dei coloni, tanto che i faraoni dovevano tenere le guardie per evitare no, non so che ne la arrivassero a Lo so per per dire Chiaro, cosa era? Sapete che fatto questo arredamento di cavalli, di ore, per chi? Per il lago, no? Questa è la mia opinione personale. Può darsi che io mi sbagli, eh? ma io questa cosa ci credo, perché poi dall'altro non ho tante alternative, se ci pensate bene. Chiaro? Quando io vado a Bruno, passo davanti al cimitero, no? Dico, oh, oh, per adesso non volto a sinistra, ogni volte morto a sinistra. Quando torno indietro, ma per adesso non volto a destra, ogni stevolte. Prima tardi si capiterà, mica solo a me, anche a voi. Ma rischiamo di pensarci obiettivamente. Anche perché con una visione religiosa del mondo il pus detorna Dio che ha creato il mondo avuto le cose, voi siete le sue creature. Senza questa visione non si riesce ad arrivare all'abbandono della matassa. D'accordo? Questa è la mia opinione personale. Comunque adesso voi siete liberi, pensateci sopra, avete ancora un po' di tempo più di quanti ve l'auguro, auguro e fate una scelta che soddisfi le vostre esigenze di vita, anche interiormente. Avete fatto una domanda alla sala? Ma non, ma non, ma non la è di Adesso. Adesso, diciamo. Adesso, Adesso, è domanda è la ringrazio tantissimo per la chiarezza io volevo fare una domanda sui dati cioè lei ha parlato più volte di questa variabilità della specie con gli aspetti migliori cioè varia, diciamo varianti migliori secondo me eh, Darwin non si mette l'accento non, non esclusivamente l'accento sulla qualità anche perché in una popolazione, eh, considerando la variabilità in un certo momento, solo col segno di poi si può dire chi era migliore e chi era peggiore, no? perché la variabilità in una popolazione eh, sul momento ha solo lo scopo di dare più possibilità di sopravvivenza, non sapendo quali saranno le variazioni dell'ambiente. Certo, certo. Quindi eh, questo discorso che lei ha fatto sul eh, essere migliori o peggiori sulla sopravvivenza dei migliori secondo me oggi potrebbe essere un po' pericoloso socialmente mentre invece noi davvero nel presente non sappiamo chi di noi è migliore chi di noi è peggiore o non possiamo sentirci come uomini, come specie umane dalla parte giusta della storia perché probabilmente se ripetessimo l'esperimento dell'arte Oggi non applichiamo la selezione in termini strettamente da fine anni. Perché oltre al migliore che si riproduce, c'è anche quello che si chiama la solidarietà intraspecifica. Tanto per dire: uno nasce con una malformazione, da un punto di vista,